Ciao, io sono Issa e ti do il benvenuto sul mio canale. Ti starei chiedendo cosa è successo a Whatsapp. Te lo dico io. Ma prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al mio canale e attivare l'icona della campanellina. Cos'è successo ad alcuni social? Perché Whatsapp non funziona? E Facebook? Insta? C'è un problema tecnico. Whatsapp ha pubblicato un tweet su Twitter dicendo... Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi con Whatsapp in questo momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. All'inizio pensavo che non funzionasse a me solo per un problema meteorologico, ma alla fine mi è stato comunicato da altri che non funzionava nessuno per un problema tecnico. Non funziona nessun tipo di social a parte YouTube e Twitter. I server di Insta, Facebook e Whatsapp sono down temporaneamente. Molto presto tornerà tutto normale. Se ti è piaciuto il video mi raccomando lascia un mi piace.